tale disclosure i quattro documenti che devi chiedere alla banca i quattro documenti che ti servono per fare la volontaria disclosure ho constatato che non tutti i clienti né tutti i commercialisti e nemmeno tutti gli avvocati sanno esattamente quale documentazione richiedere alla banca svizzera per aderire alla volontaria disclosure oggi imparerai quale documentazione richiedere buongiorno sono enzo caputo avvocato svizzero studio legale a parate plaza turigo con swissbankinglawyers.com. Primo documento per aderire alla volontà di disclosure di produrre e quindi richiedere alla banca una dichiarazione scritta dalla quale risulta il beneficiario effettivo, il cosiddetto ultimate beneficial owner, perché non sempre colui che appare formalmente come beneficiario lo è realmente. Perciò serve questo documento. Il secondo gruppo di documenti bancari è costituito dalle situazioni patrimoniali dal 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2003. Grazie alla fotografia del patrimonio a fine anno si documenta l'esistenza del conto in Svizzera e non in un paese blacklist. Grazie a questo possiamo escludere il raddoppio dei termini nel caso il paese non sia più blacklist. Come per esempio la Svizzera. Il terzo gruppo di documenti è costituito dagli estratti conto di tutti i conti correnti in tutte le valute a partire dal 1 gennaio 2004. Anche in questo caso per determinare imposte, tasse, sanzioni, interessi e periodi ancora accertabili. Il quarto gruppo di documenti contiene tutte le contabili di tutti le operazioni finanziarie di bonifico e di trasferimento titoli in entrata e in uscita dal 1 gennaio 2004. Con questo ultimo gruppo di documenti hai tutto quello che ti serve dalle banche svizzere per iniziare a scrivere la volontà di disclosure. Se hai difficoltà nel reperire questa documentazione standard, se le banche comunicano in lingue straniere, se le banche ti chiedono troppi soldi per questa documentazione, io sono qui per aiutarti, sono qui per te. Se ti serve aiuto, non esitare, non è mai troppo presto ma spesso troppo tardi. Prendi in mano il telefono, usa una linea neutrale per esempio in un hotel e telefoni adesso al numero 0041797904444. Se hai un amico con lo stesso problema, fagli un favore e gira di questo video. Be rich and remain rich. Grazie.